Buonasera, buonasera a tutti, grazie di, di essere venuti così numerosi a, a questa serata. Eh, abbiamo appunto il piacere di avere Hubert Messner eh, qui con noi. Eh, affronteremo un, una commistione un po' particolare, quella tra medicina eh, e montagna, eh, che insomma nel, nel corso della storia si è... Eh, si è connotato in maniera particolare, eh, appunto pensando un po' a come eh, iniziare questo incontro, eh, la memoria mi è subito andata sulla, su, su, sulla prima impresa che consideriamo propriamente alpinistica, che è la, la, la scalata del Monte Bianco, che è stata effettivamente compiuta grazie a un medico che era Michel Gabriel Pacard, eh, che... Eh, insieme al, al Montanaro Balma, eh, ha scalato per primo il, il Monte Bianco e grazie a una serie di ricerche che sono state anche fatte qui a Torino eh, negli ultimi anni si è dimostrato che effettivamente la prima ascensione del Monte Bianco è stata eh, consentita grazie al, all'impegno, allo sforzo del medico, non tanto del montanaro ma del medico perché lui era spinto da un motivo scientifico per raggiungere la cima di questa montagna, eh, voleva eh, effettuare delle misurazioni sulla pressione barometrica eh, della cima del Monte Bianco. E, e quindi mi, mi sembra un modo per eh, iniziare in maniera positiva questo incontro eh, con Hubert Messner che invece è un neonatologo quindi non ha direttamente nessun legame eh, scientifico con la montagna salvo il fatto di essere un montanaro perché è nato e cresciuto in montagna, in Val di Funes, saprete bene che è il fratello di Reinhold Messner, ed è un neonatologo, un neonatologo che ha in qualche modo avviato la terapia intensiva neonatologica dell'ospedale di Bolzano che è diventato un punto di riferimento a livello internazionale nel campo insomma e, eh, e ha scritto questo, questo bel libro in cui in maniera autobiografica racconta un po' eh, il rapporto il legame che si è creato tra la, la sua vita professionale e in qualche modo le, la, la passione per la montagna e per l'avventura e di come questi aspetti che seppur non collegati direttamente si sono in qualche modo eh, influenzati e, e come l'avventura in qualche modo eh, gli ha dato qualcosa da un punto di vista professionale e, e di come la, la professione dall'altro lato eh, gli ha dato un approccio diverso verso appunto ancora la, la, la montagna e, e l'avventura. Per cui diciamo iniziamo subito direi la, la chiacchierata perché ovviamente eh, siamo qui per ascoltare soprattutto te e, e quindi appunto diciamo il primo aspetto che emerge dalla lettura del libro che, che, che mi ha colpito è un po' quella che è stata la tua formazione e, e di come in qualche modo la montagna e comunque la tua, la tua famiglia che eh, abitava in montagna ha un po' plasmato no? il, tuo, il tuo modo di essere, ha un po' anche scolpito il tuo carattere, che in gioventù si è rivelato anche essere un carattere per certi aspetti non facile, non facile soprattutto quando sei sceso in, natu in pianura, perché eh, l'ambiente anche duro, però molto libero della montagna non si adattava così bene alla vita di pianura, no? No, questo è verissimo, perché noi, noi da piccoli eravamo abituati a stare fuori, di stare proprio sotto queste montagne. Non so chi conosce Val di Funes, una bellissima valle con quelle montagne dietro che chiudono questa valle. Era vivere come un paradiso perché non usciva niente da questa valle. Rimaneva tutto nelle quattro mura di ogni casa. Però noi eravamo lì veramente una libertà illimitata. E i nostri genitori, quello perché tu hai detto plasmato, erano i genitori più che altro la madre che ci ha lasciato andare, che aveva una fiducia immensa in noi, un ottimismo non indifferente, non sapeva neanche cosa facevamo. Perché noi eravamo su in montagna, cosa si fa in montagna? Si comincia a scalare anche se è piccoli, ti portavano dietro i grandi e lì era il fatto che noi, essendo stati nove fratelli più che altro nove in tutto con una sorella, otto fratelli e una sorella, ci hanno portato dietro i primi grandi, poi i più piccoli, io poi ho portato dietro i più piccoli, e abbiamo imparato sin dall'inizio, dovendo stare da soli sulla marga, dovevamo una casetta, tutto l'estate, abbiamo imparato di essere responsabili per qualcosa, di avere fiducia, in te stesso perché chiaramente portando dietro i piccoli o i grandi i piccoli e di avere fiducia anche per l'altro questo mi ha plasmato però quello che tu hai cenato anche Simone è questo che poi se tu poi da questa valle devi uscire all'inizio ti sembra un paradiso questa valle poi comincia a scalare le montagne da piccolo per superare un pochettino le paure le ansie poi comincia a vedere da questa montagna che fuori c'è tantissimo, sono altre valli, sono altre montagne, e poi prima o poi per fare le scuole devi uscire da questa valle. E poi veramente il difficile era per noi di entrare in queste strutture dove libertà non ce n'era più, era tutto regolato dal primo all'ultimo giorno. E effettivamente avevo difficoltà di accettare queste cose all'inizio. Okay, tra l'altro poi è una, è una bella storia perché Hubert ha avuto a scuola, insomma, qualche problemino. I miei figli mi, mi dicono sempre perché conosci così tanta gente? Io gli dico sempre perché ho frequentato troppe scuole diverse. Tra l'altro con un papà che era insegnante maestro e anche direttore della, della scuola, per cui lui come viveva queste, questa tua ribellione? all'istituzione scolastica? Lui, lui come la viveva? viveva nel senso che una volta quando ho dovuto lasciare un, un istituto poi mi ha cercato un istituto ancora più severo quando ho dovuto lasciare anche quello un altro istituto non mi prendeva più sembrava finita la mia carriera eh, scolastica e lì poi chiaramente i miei fratelli erano più anziani avevano certe conoscenze e eh, sono riuscito a finire la scuola sì questo però secondo me insegna che c'è un futuro per tutti perché sì. poi <ride> quello che così. in adolescenza era considerato un ribelle poi è diventato eh, primario dell'ospedale di Bolzano. Eh, ribelle, e... non si può dire ribelle, cioè, tutti, mi dicono sempre sei stato un ribelle, non tanto, io solo ho cercato... Di vivere come pensavo di vivere la mia vita, di, farmi qualche, di prendermi qualche libertà in questa struttura, no? che anche tutto la, la, il tempo libero è strutturato, che è una, per me è una cosa non sensata, però eh, è un sistema autoritario che oggi nessuno conosce, io parlo degli anni 60, qualcuno sa com'era la scuola negli anni 60. È un sistema autoritario dove non riuscivo a sottomettermi a questo sistema, lì. questo è il fatto. E però eh, un altro aspetto che eh, secondo me è molto importante nel, che in qualche modo la montagna insegna è questa grande libertà ma allo stesso tempo i limiti che eh, da un punto di vista professionale nel tuo ambito sono molto importanti. Cioè eh, nella, nella carriera di un neonatologo ci sono dei limiti che Stabiliscono, e qui c'è il titolo anche del libro: Il filo del crinale, che stabiliscono dove è la vita, dove è la morte e dove si può cercare di, eh, di dare la vita a un neonato e dove invece occorre fermarsi. Sì, eh, questa è la stessa cosa. In montagna, è la stessa cosa. Tu cerchi sempre di spostare i limiti. No, da piccolo fai il primo grado, poi il secondo grado, cerchi di spostare i limiti, dove spostando i limiti però c'è sempre di, di base questa paura che per me è però importantissima, la paura è un'emozione per me positiva, perché se non tu hai questa, questa emozione, tu sposti i limiti e spostando questi limiti probabilmente non riesci a sopravvivere, certi, certamente in montagna. Neatologia è la stessa cosa, dove... Dagli anni fine 70, quando ho cominciato a lavorare, abbiamo cercato di spostare i limiti, però anche sempre, nella, nella, eh, sempre essere coscienti fin dove si può arrivare. Se da 28 settimane, che era lì il limite, si andava a 26, già ci cercava di fermare. Anche per la paura che poi facevamo più danno che bene. E poi però adesso... Chiaramente siamo andati al limiti di 23-22 settimane, dove io ho certe criticità, specialmente con 22 settimane, perché riusciamo oggi con la tecnologia, con l'esperienza, con le informazioni, con i network che abbiamo, anche a farli sopravvivere. Però sappiamo anche se sopravvivono una grossa parte di questi e anche probabilmente dei handicap, non i differenti nella loro vita. E questo è il limite. Però è difficile andare oltre però c'è chi spinge ancora di più per mio, a mio avviso perché non ha paura non ha questa emozione positiva della paura e, e questo mi, mi, mi fa pensare a un altro aspetto che in qualche modo la, la, la montagna insegna, insegna e cioè il tema dell'assunzione del rischio e, e che è un, un elemento che appare molto bene nel, quando racconti della spedizione del 2000 al Nanga Parbat con tuo fratello Reinold, eh, erano tornati sotto la, sotto la parete di Amir con, con Reinold per tentare di, di salire sul Nanga Parbat, avevate preparato la spedizione molto bene, tu fisicamente ti sentivi anche molto bene, la, la fase di acclimatamento era andata molto bene ma a un certo punto hai deciso che non avresti tentato, che forse non eri pronto ad assumerti quel tipo di rischio e, e che in qualche modo avevi individuato quello che per te era il limite. Ma forse non era tanto il rischio, Simone: non era tanto il rischio. Io veramente ero preparato bene fisicamente. Eh? anche qualche anno meno di Reinhold, eh, c'era con noi Heisenlund, eh, non so se conosci il Hans-Peter Heisenlund, una delle guide eh, più preparato secondo me. Eh, non era tanto il rischio, ma diciamo, avendo una preparazione, abbiamo pianificato bene, preparato bene questi, questa cosa, questa, questa spedizione per la parete nord del Langa Barbar. E eh, quando mente Dopo aver già preparato gran parte di questa parete Nord, io non mi sentivo più di fare perché avevo l'impressione che non era più così importante per me. Chiaramente c'era dietro nell'anticamera del cervello la morte di mio, mio fratello Günther, che abbiamo trovato un osso proprio al piede del Montagna, che non sapevamo a quello, quel tempo lì che era l'osso eh, veramente del nostro fratello, che poi abbiamo visto solo più tardi con, il, con tutti gli studi genetici anche questa era una, una voce sottofondo che mi diceva di non fare questa cosa qua. Anche per il fatto che era lui dietro l'anticamera del cervello che quella montagna è chiaramente un destino per la nostra famiglia. E poi anche perché pensavo che non, se non ritorno sarebbe stato un altro veramente grosso trauma per mio fratello Reino che già vive ancora con quell'altro trauma. E poi però me stesso sono detto che per non era così importante, però mi sono anche accorto che non avevo la forza mentale di fare questa cosa qua. E lì devo avere il coraggio di tornare la stessa cosa, torniamo in neonatologia, anche lì devo avere il coraggio ogni tanto di rivedere tutto quel, quello che stai facendo e anche di fare un passo indietro. Ecco appunto, eh, far un passo indietro nell'ambito della neonatologia Immagino sia decidere di non continuare le terapie su un, un bambino, un neonato prematuro. Chiaramente lì parliamo di neonati al limite della capacità di sopravvivenza di questi bambini, sotto 750 grammi, sotto 500 grammi, addirittura siamo scesi anche a 400-350 grammi, dove sono... Tante implicazioni etiche, chiaramente, che eh, devi, devi, devi discutere con non solo i genitori, devi discutere anche con tutti i collaboratori che ho sempre fatto. Dove il principio era sempre questo, quella tecnologia che abbiamo, l'esperienza, come dicevo prima, che abbiamo oggigiorno, abbiamo cercato di dare a tutti i bambini la possibilità di sopravvivere, cominciando subito una terapia massima che di per sé il, il mondo cattolico lo chiede anche, il mondo cattolico dice che tu devi fare tutto per far sopravvivere qualcuno, no? Però per il mondo cattolico diventa difficile se poi vedi che quel bambino lì non ha la capacità di sopravvivere, proprio perché siamo al limite, con tutte le sue complicazioni, devi avere anche il coraggio, come dicevi giustamente, di fare un passo indietro e cambiare così il tuo la tua meta terapeutica in quel senso cambi tutto dici non vado verso la sopravvivenza lo porto verso una cura palliativa chiaramente sempre insieme con i genitori e questo oggigiorno è abbastanza così siamo, siamo tutti d'accordo su questo anche se il mondo cattolico fa un po' fatica a questo perché per lui la vita è sacra per me invece la vita è sacra per me, però gioca un grosso ruolo anche la qualità della vita di questi piccoli esseri, che secondo me è una cosa importantissima pensare anche a questo come lo fa il mondo laico, anglosassone, diciamo così. Infatti è proprio su questo tema che riflettevo su quella che è l'assunzione del rischio. Quando si è in una cordata, e si deve decidere se affrontare la parete, affrontare quel passaggio lì, si analizza no? anche in qualche modo quello che è il rischio a cui si va incontro e, e allo stesso modo mi chiedevo se quello che si instaura con i genitori di un, di un neonato prematuro può essere assimilabile no? al discorso della cordata, cioè al cercare di ragionare insieme su quella che è la cosa migliore da fare in una situazione oggettivamente molto critica. è proprio così. L'accordata in montagna è l'accordata che tu hai con i genitori in reparto. Questo è importantissimo. Cioè non è una volta come tempo indietro che i genitori erano fuori dai nostri reparti. Adesso i genitori vivono 24 ore nel nostro reparti. Per cui è un'accordata, La L'accordata vuol dire, tu l'hai già accennato, fiducia e tu devi instaurare quel gel, come tu con il tuo compagno in montagna, devi instaurare una fiducia, anche fiducia reciproca, la stessa cosa in terapia intensiva del Natale. Per cui tu puoi discutere anche di fare ogni tanto il passo indietro o di dare un'altra direzione. Puoi fare in montagna, e puoi fare anche in neotologia, stessa cosa. E, e tornando magari a qualche esperienza che nel libro è raccontata anche in, in maniera un po' più anche leggera, eh, tu eh, sei medico ma eh, sei anche stato eh, in diverse occasioni paziente perché hai ah. subito tutta una serie di incidenti, e poi tra l'altro hai vissuto anche tu eh, da parte di, di tua moglie che è qua insieme a noi eh, l'esperienza di, di un parto prematuro. Sì. E, come ha cambiato il tuo approccio da medico il fatto di trovarti nella posizione del paziente? Se torniamo al primo punto che hai detto, quando io ero paziente, perché ho avuto diversi incidenti, eh, anche un incidente grave, dove però ancora, questo anche nel 79, eh, dove era in questo ospedale che è tutta una struttura diversa, dove c'era il professore che diceva questo da fare, cosa hai detto, forse questo non avevi, il paziente non aveva voce in capitolo. Stavi lì, veniva la mattina, si dettava cosa c'era da fare e finito lì. Non c'era questo da discutere con, con, con il medico più che altro, da avere un, un rapporto aperto. Quello io ho cambiato sicuramente. Lì ho imparato che così non si può fare medicina, però è una brava gente che sia chiaro, però ho cercato di fare medicina dopo proprio con i genitori sempre presenti a stesso livello. Invece eh, quando io ho vissuto il fatto di avere il nostro primo figlio, che è un grosso prematuro, che veramente mi ha sfidato non solo dal punto di vista... Professionale, anche dal punto di vista emotivo, come padre, insomma, diciamo. era una dicotamia tra essere medico e padre dall'altra parte, con la paura di perderlo, che proprio avevo la paura di perderlo, avendo portato avanti tantissimi altri bambini, proprio lui pensavo di perderlo. E lì ho imparato cose. Cosa sente? Perché poi sei medico, ho lavorato con quello, ho lavorato veramente concentrato in modo razionale da medico, non pensando che tuo figlio poi certamente quando lui si è ripreso era tuo figlio. Poi di nuovo è peggiorato e lì ero proprio con i genitori insicuro, le paure di perderlo, chiaramente cosa dire poi a mia moglie che pensavo che a me non, non mi muore nessun bambino, figurarsi il nostro, eh, però anche questo, eh, sì, sei lì abbastanza solo poi, anche la solitudine che senti davanti a questa cosa qua. Eh, per cui eh, ho imparato veramente cosa sentono questi genitori davanti ai figli quando devi dirgli che non va bene, no? E questo sicuramente ho imparato e ho avuto poi Forse un po' rafforzato il rapporto con i genitori anche per il futuro, sì. Perché tra l'altro racconti, che l'energia positiva mm -hmm. che i genitori possono trasmettere a, a questo neonato anche prematuro, a, a questo esserino piccolissimo, è in realtà fondamentale. Mm -hmm. Nel, nel, nel, nel, nella sua capacità di superare questo sì. momento critico sì, la stessa cosa ritorniamo di nuovo in montagna anche lì è importante no? la stessa cosa il genitore presente in reparto eh, che ha questo approccio positivo verso questo figlio che, che aumentano tantissime energie se il genitore non si fida del suo figlio o non ha fiducia in suo figlio, si vede questi bambini si ritirano sotto virgolette, per cui è importantissimo e i genitori chiaramente li danno tanto, specialmente se vediamo anche se facciamo la cosiddetta marsupioterapia o kangaroo care, quando i piccoli bambini una volta abbiamo messo solo lì stabili, poi abbiamo cominciato a mettere i meno stabili, poi anche quelli ventilati, anche se avevano solo pochi grammi, quando meno sul petto della mamma a pelle a pelle, contatto pelle a pelle, quelli lì vedi la saturazione migliora, la frequenza cardiaca migliora, loro diventano più tranquilli e così via. Per cui il genitore è l'incubatrice migliore, chiaramente se si rimanesse inutile, però anche se è fuori, con questo cura eh, pelle a pelle chiaramente i bambini migliorano e lo vedi nettamente come vanno, come si riprendono. Eh. Tra l'altro è stata un'evoluzione incredibile dai tempi in cui mm. i genitori venivano tenuti al di là di un vetro a quando poi Tutto. sono stati... E in quale fase? Co come, avete, come siete riusciti a introdurre questa novità in un reparto ospedaliero che comunque ha tutta una serie di regole? Di... Non era facile farlo capire, chiaramente io ero... Eh, via parecchio, anche all'estero, ho fatto diverse esperienze all'estero, in Canada specialmente dove ho imparato queste cose, dove si dice arriva sempre nel reparto prematuri, che chiaramente è un sistema immunologico fragile, non si può entrare perché si infettano e così via così via. Poi ho cominciato a capire negli anni fine 80 che non erano tante le persone che entravano, quanti germi che avevamo dentro, no? era meglio che il contadino con le scarpe veramente sporche andava nel reparto perché portava dei germi buoni e non quelli cattivi. Fare questo capire alle direzioni sanitarie non era facile. Io a un certo momento personalmente mi sono sempre detto, i genitori hanno avanti queste finestre, questi, questi corridoi di vetro, mi sembrava sempre di stare in una casa di scimmie. E ha detto questo, aboliamo subito. Poi abbiamo cominciato ad aprire. Poi anche per l'infermiere non era facile, no? Aprire, inizio era nei pomeriggi, poi abbiamo cominciato ad aprire anche la sera, poi pian pianino siamo riusciti a farle aprire, non tanto la mattina perché lì concentra il lavoro, poi tutti sui bambini, bambini, però per 24 ore. Però è un passaggio non facile, no? Però per tutti alla fine della storia è un, un passaggio importantissimo. E facciamo un po' un passo indietro. Eh, nel libro racconti di due, eh, in qualche modo, due morti che probabilmente ti hanno anche eh, portato no? a intraprendere questa carriera nel, nel, nel cercare di salvare vite, che sono state una la, la morte di, ah. di, di, di Kennedy. Ah, sì, sì. Che, eh, tra l'altro una notizia di questo genere, tu eri ancora bambino, sì. che, che ti colpisce in questo modo, eh, che not la notizia de della morte di Kennedy che arriva in Val di Funes e, tramite tuo papà, che in qualche modo era suo ammiratore, eh, ti colpisce, poi anni dopo quando andrai negli Stati Uniti scoprirai che lui effettivamente eh, aveva, eh, aveva avuto, aveva perso un... un avuto un bambino prematuro, sì. Questo ho capito dopo l'importanza di Kennedy per la mia professione. Kennedy, mi, mi, chiaramente in paese, quando è morto Kennedy, novembre 63, abbiamo dovuto come ragazzi andare a tutto in chiesa, no? Chi capiva lì che io avevo dieci anni, chi era il Kennedy, però chiaramente con... Col... tra l'altro non c'erano i social, non c'era no, internet, non niente. però questa notizia... Questa notizia effettivamente è arrivata perché Kennedy era una persona importante, era la prima persona, eh, presidente americano, che aveva, se sì, oggigiorno si parla di social media, per lui aveva tutte le media dietro di sé. Era giovane, una moglie giovane, figli giovani. E ho conosciuto lui Kennedy e poi l'ho riconosciuto, diciamo, sono tornato a capire il Kennedy nuovo nel 90 in Canada dove ha capito l'importanza di Kennedy per la neotologia di per sé. E di per sé lui è un padre del, della neotologia moderna, nel senso che lui ha perso nel agosto 63, sua moglie ha avuto un prematuro di 34 settimane, che oggi giorno non, non vede neanche una terapia intensiva, va al nido, non sicuramente si è preparato bene non vede una terapia intensiva. Questo bambino è nato, nel Massachusetts l'ho portato poi a Boston, più che altro un medico di Boston, che è una clinica pediatrica già eh, rinomata, è andato in Massachusetts, ha detto che questo bambino devono portare a Boston, a Boston poi hanno cercato di trattarlo come hanno trattato i cardiopatici con veramente altissime concentrazioni di ossigeno e hanno contentato Toronto, perché Toronto è una professoressa greca che aveva già esperienza con eh, bambini ventilati per, per la eh, poliomiolite. Lei aveva cominciato a Toronto a ventilare nel 1963 già i neonati, però non potevano spostare i macchine cosa, e i bambini è morto dopo tre giorni e questo ha fatto il giro del mondo. Per cui dicevo prima, tutte le media hanno raccontato di questa morte di questo piccolo e Kennedy ha investito poi veramente tantissimi soldi, quei pochi mesi che sono rimasti di vivere, a, a fare formazione per, per i pediatri, per fare poi neatologia. Ha comprato, investito tanto nella, nella innovazione di apparecchiature. In quel senso, veramente, è, è diventato il padre della neatologia moderna, sì. E, e, e un'altra esperienza drammatica che ha, <ride> che ha segnato la tua gioventù ovviamente è stata la, la, la morte di, di Günther, e tu all'epoca eh, quando, è, quando eh, avevi dice, eri in una malga in Svizzera a lavorare, e sei stato raggiunto da questa notizia, che ha, ha letteralmente poi sconvolto anche la vita della vostra famiglia per un po' di anni. E, ed è una cosa che eh, appunto per chi non lo sapesse eh, i suoi fratelli Reinhold e Günther erano in spedizione al Nanga Parbat eh, dopo aver raggiunto la cima eh, durante una discesa roccambolesca sull'altro versante, il oh. versante nord dove poi Io siete tornati nel, nel 2000 eh, Reinhold si avvantaggia un po' durante la discesa e Günther a un certo punto non compare più, evidentemente sepolto da una valanga. E l'aspetto che insomma io e non solo io abbiamo trovato che ha segnato un po' anche la, la, la storia degli anni a venire. E questo senso di colpa con cui tuo fratello Reinhold torna, lui subito quando si rende conto che suo fratello è scomparso, subito pensa a come potrà raccontare questa cosa ai genitori. E questo senso di colpa poi diventa poi un'accusa che tutto il mondo gli rivolge, cioè quello di non, aver, di non essere riuscito a salvare suo fratello minore l'hai anche raccontato sì. prima che in, nella vita di famiglia i fratelli più grandi avevano la responsabilità per, eh, verso i più piccoli però oggettivamente in una situazione in cui non c'era veramente nulla da fare no si sì, per noi è una cosa un po difficile a parte che pochi di noi potevano immaginarsi diciamo conoscevamo i dolomiti un po eh, eh, così chiaramente il bianco eh, il monte bianco e così via però non la grandezza dell'Himalaya, difficoltà di questo, non tanto la pericolosità di queste grosse montagne. E poi chiaramente eravamo tutti giovani, nessuno pensava, chi pensa da giovani di morire o di, di poter morire? Nessuno di noi lo pensa, pensiamo tutti di essere Siegfried se pensiamo eh, a, a, a quella storia lì e lui... Ha scritto solo che il, che il fratello non torna, più che altro il mio telegramma che ho avuto io, solo il fratello Guinto non torna. Cosa vuol dire non torna? Non era concepibile per noi. Come dicevi giustamente, per noi il grande tornava col piccolo la sera a casa, non sarebbe tornato a casa senza. E poi, a parte che non, nessuno di voi aveva idea di questa montagna, di queste veramente di queste valanghe che anche sul diamir, se stai sotto, vengono giù giorno e notte queste valanghe. Poi la cosa più difficile, chiaramente c'è un rimprovero, specialmente del nostro, del nostro padre, anche noi fratelli c'è un certo rimprovero, anche mai espresso chiaramente verbalmente, però il rimprovero c'era qua eh, sicuramente eh, ha portato una grossa ferita in questa famiglia. Eh, il fatto più difficile era perché lui raccontava la storia, lui diceva di averlo perso al piede della montagna. Poi le mass media con tutte le polemiche che c'erano, dicevano no, che l'avevo lasciato sulla cima, che l'avevo lasciato non so, 8.000 metri. E per cui anche questo per noi, la prima volta eravamo confrontati anche con, con le diverse media che, che raccontavano mente il contrario per cui per tanti anni eh, chiaramente lui si è portato dietro questo trauma, questa colpa, finché abbiamo trovato, come dicevo prima, nel 2000, quel primo osso, poi nel 2003 abbiamo trovato la scarpa e poi un anno dopo tante altre ossa, dove poi lui ha confermato, era qualche chilometro distante dal, dal, dal piede delle montagne, per cui chiaramente era giusto quello che lui diceva per tutta la sua vita, che non è mai stato riduto, che Quinto l'ha perso proprio sotto, io so dove l'ha perso, con una slavina, e lui l'ha cercato per due giorni, perdendo quasi tutte le dita del suo piede, ha avuto veramente solo grossa fortuna di aver sopravvissuto, perché l'hanno trovato lì i contadini più che alto, sulle Margheri. E, e in qualche modo questa, eh, questa necessità di, di dare una colpa, di trovare un colpevole emerge anche nel tuo lavoro e viene anche appunto raccontato molto bene in un, in un capitolo di questa coppia che nel momento in cui si rende conto che il loro neonato non si può salvare ha necessità di dare la colpa a, a qualcuno. E, e insomma, co come sei riuscito a, ad affrontare questa situazione in cui poi il, il colpevole in qualche modo eri tu, e, e, e sei comunque riuscito a, a poi aggirare la cosa? Eh, colpa è sempre una colpa, è grossa parola. Chiaramente, se qualcosa va storta, ancora oggi, di più che prima, si c'è un colpevole. Io a questi genitori dicevo sempre: diciamo, intanto pensiamo a questo bambino, se vuoi avete solo la colpa davanti, non avete più in visione il vostro figlio. E con tutte le energie negative che si sviluppano in quel momento lì, perché sono tante energie negative, vanno soltanto a scapito del vostro figlio. Perché se il figlio vede che non avete né fiducia nel medico, né fiducia in lui, chiaramente questo figlio non sopravviverà mai. E I genitori chiaramente hanno tempo di, di capire queste cose qua, perché l'ho sempre detto, se son, son, sono stato fatto veramente dei sbagli, si discute dei sbagli. Io ho sempre aperto, ho la cultura di discutere anche il sbaglio in una terapia intensiva. In terapia intensiva è, si cammina spesso sul filo del crinale, chiaramente. Però la cultura del, del, dell'errore è una cosa importantissima per me in medicina. La cultura dell'errore è una cosa anche che è da analizzare, da discutere, da imparare però io dicevo sempre ai genitori di queste cose ne parliamo di sicuro però intanto cerchiamo di portare avanti questo figlio, però con tutte le energie negative che si instaurano non andrà da nessuna parte i genitori devono parlarti poi, e tu devi avere la pazienza e parlarle non solo una volta anche due volte, sempre le stesse cose anche tre volte poi gente ora prima poi capiscono e poi se il bambino ti muore o se la bambina poi ha un grosso handicap, devi discutere se sono stati fatti errori, devi discutere anche sugli errori. E ti posso dire una cosa, se tu in modo trasparente discuti dei tuoi errori, perché si può fare un errore come si fa in montagna, si deve solo imparare dagli errori. Se tu discuti trasparente questo col genitore o col paziente, non mai avuto nessun problema alla fine della storia. Mai. Infatti nel libro racconta anche eh, del fatto che poi chiedeva ai genitori un incontro sì. eh, un po' di tempo dopo, eh, insomma dopo la perdita del neonato e nella maggior parte dei casi si, si presentavano per... Eh, avere ancora un, un ultimo confronto, su, su, un confronto aperto su quello che... Non era sempre un confronto. Mm. Lì di solito quella era una cosa veramente interessante anche. Questo non era tanto un confronto quando si è discusso tutte altre cose. Si è discusso cose che io non sarei mai immaginato, cose anche della difficoltà nella coppia dopo la morte di questo figlio o anche le colpe loro, chi ha più colpa, chi ha meno colpa e così via. Cose interessantissime, Al mio, io ho imparato tantissimo questi discorsi. E chi è tornato dopo un mese, chi è tornato anche dopo un anno, eh, a discutere ancora questo. Chiaramente si è fatto sempre un riassunto un po' di questa storia del bambino, però poi quello che è venuto fuori, come hanno superato questo loro trauma o come non l'hanno superato questo loro trauma, perché sono state poi coppie che sono... Sono lasciati o coppie che veramente avevano difficoltà non indifferenti, e questo però i discorsi erano sempre utili anche per me. E, e invece, insomma, da, da, da, tornando alla tua relazione con, con tuo fratello Reinhold, dopo la, insomma, questo allontanamento che si è eh, creato per la, per la perdita di Günther, poi siete riusciti a ricreare una relazione, ricostruire una relazione che ha avuto anche degli esiti molto positivi perché poi eh, insieme eh, hanno compiuto la, la, la prima traversata in totale autonomia della, della Groenlandia da nord a sud, quindi lungo il lato più lungo, eh, senza supporti esterni, senza cani, in totale autonomia, una spedizione che a parte qualche piccola difficoltà iniziale dovuta al maltempo, poi è andata liscia, perfetta proprio. No, io ho cominciato a accompagnare, più che altro quando lui ha avuto l'amputazione di tutte queste dita del piede doveva tornare a allenarsi, chiaramente si è reso conto che per arrampicare nel senso vero aveva grosse difficoltà, No, Doveva tornarsi a allenarsi e lì io facevo tantissimo sport. In quei tempi ho cominciato a allenarsi più che altro a tirarlo nelle corse e così via. E lì chiaramente ci siamo avvicinati. Per cui, le prime spedizioni eh, ancora negli anni Ottanta, l'ho seguito come medico. E una delle ultime spedizioni alla parete sud dell'Otse, quando sono tornati a casa, e lui ha proposto di fare una cosa insieme. E lì ha detto, caro ragazzo, io non ho tempo di fare queste cose qua, <ride> però ha eh, detto, ci penso. Eh, e ci siamo accordati di fare mh, da lì, dal 90 in poi, eh, abbiamo fatto diverse ispezioni poi insieme, sempre di solito noi due da soli, sì. È un'esperienza diciamo, veramente bella in quel senso perché veramente siamo tornati ad essere veramente fratelli di nuovo, e ha avuto anche un senso, un senso, che anche i nostri fratelli siamo di nuovo congiunti, specialmente quando sono tornati tutti insieme poi abbiamo deciso noi due insieme di portarli tutti a Nanga Barbat, le nostre famiglie, per poter dare l'addio definitivo a questo nostro fratello Günther. See. E anche vostra mamma, giusto? Avete portato? La mamma è venuta quando dopo le, le, le lozze, che è l'ultima dell'8000, la mamma è venuta in, in, in, in Kathmandu e abbiamo affittato un aereo e abbiamo sovolato tutte queste catene himalayane che lei, veramente io ce l'ho ancora davanti, era lì alla finestra di questo aereo con una serenità che effettivamente dovevo vedere dove... I suoi figli eh, sono stato tanto tempo nella loro vita e per tornare appunto al, a questo a quest incontro tra medicina e avventura eh, mi, ha, mi ha colpito molto un aspetto che racconti della pediatria della neonatologia in generale e cioè che il fatto che eh, un neonato, un bambino eh, con, eh, con dei problemi, con delle patologie, va prima di tutto osservato. Mm. Mentre la medicina eh, sta correndo molto il rischio di diventare riduzionista, cioè di eh, concentrarsi sul dato anomalo dell'esame piuttosto che eh, vedere l'insieme no, del, del, delle condizioni del paziente. E, e in qualche modo ci ritrovo poi anche ne, ne parliamo dopo ma ci ritrovo anche un, un aspetto legato proprio alla, alla tua vita in generale no? cioè, questa passione molto complessiva verso quello che ti circonda non solo nel, nell'ambito della montagna Insomma, no, io penso in medicina questo è importantissimo cioè, ma abbiamo disimparato di osservare i nostri pazienti. Se tu riesci a osservare, questo io ho imparato da piccolo sotto virgolette, di osservare le cose, io ho sempre stato un osservatore. E più che altro, uno dei miei aiuti mi ha mai chiesto come sono i globuli bianchi, come questo, come quest'altro, e mi ha fatto veramente impressione. Perché cosa fai? Ti vuoi, specialmente come giovane medico, vuoi ascoltare il polmone, il cuore, palpare la pancia, l'addome e così via. Lui mi ha sempre detto, non voglio questo da te, tu devi capire cosa ha questo figlio, guardalo in faccia, guarda come si muove, cosa deduce da queste cose qua. E io ho imparato veramente tantissimo da questo, l'ho imparato anche all'estero queste cose qua. E io ho sempre veramente, si dice contestato, sì, contestato quando i miei i medici venivano la mattina e hanno detto ho fatto questo esame, ho fatto quest'altro esame i globuli bianchi erano non so quanto la PCR vuol dire i seni infettivi erano tanti Ha detto non pietreva interessa un bel niente com'era quel bambino? stava male, non stava male? e ho cercato di insegnare anche questo ai giovani però non è facile perché lì deve avere il tempo e questo È questo il problema del medico tu devi avere il tempo devi parlarli. Anche un neonato puoi parlarle, vedi come ti risponde, chiaramente un paziente adulto, un bambino grande, devi anche parlare, non devi parlare sempre tramite i genitori, questi vogliono essere presi sul serio, il bambino ha anche, anche, se è 7, 7, 8 anni, e lì capisci tutto, ti risparmi un casino di esami, vuol dire risparmiamo tanti di questi soldi, però devi avere il tempo dell'osservazione, questo sì, e devi star lì. Che a volte insomma chi ha bambini piccoli a volte hanno 39 di febbre, e saltano come grilli, Dostante. a volte invece sembrano moribondi, non si Dostante. capisce niente. E questo è il fatto. Io dico sempre se il bambino salta con 39 lascialo saltare o se il bambino con 39 dà qualcosa contro la febbre e dopo è normale non è niente di grave. Non voglio raccontare le storie che ogni tanto il mio signore mi ha fatto. Vabbè qua no, non mettiamo no, il dito no. tra moglie e marito e, e, e, e, e da questo punto di vista è quello che è anche interessante è che nella famosa spedizione in Groenlandia eh, in qualche modo tu e Reinhold avevate due, due competenze molto diverse e la tua era quella per il windsurf perché Tutto. vi siete portati queste vele che vi aiutavano a sfruttare la forza del vento Tutto. e quindi tu avevi delle competenze più acquatiche che ti sono tornate utili uh -huh. eh, sul ghiaccio della, della Groenlandia e quindi qua eh, parliamo proprio di olismo nella, nella, nella uh -huh. sua massima espressione, insomma, i due opposti che... Sì. No, no, però lui l'ha dovuto insegnarlo. Chiaramente non siamo partiti per la Groenlandia, senza... Lui ha dovuto impararlo e l'abbiamo fatto sul lago di Resia. Non erano le vele di oggi giorno, erano i primi kite, veramente i primi kite pesantissimi, difficili da gestire, però l'ho insegnato sul, sul lago di Resia. Lui è diventato abbastanza bravo a farlo, sì, effettivamente, anche se intanto aveva qualche caduta. Eh, dove avevo paura della sua vita sì. <ride> però l'ha imparato sì. però lui chiaramente ha fatto tutte altre cose, io ho gestito chiaramente tutta l'alimentazione le cose tecniche anche materiale, lui invece ha fatto tutto il suo, tutto un altro lavoro come logistica e tutte queste cose qua, però questo è un bene è un bene perché ognuno aveva il suo compito chiaro e anche lì deve avere fiducia poi l'uno nell'altro eh. E tu dove hai trovato il tempo per fare tutte queste cose? Addirittura anche specializzarti nel, nel kitesurf prima ancora che esistesse in qualche modo. Ma perché ero curioso? Basta. E ho cercato, ero curioso e ho cominciato un po' tutto. Eh. Il tempo l'ho trovato. ho eh, tanto in ospedale, questo devo dire. Eh, eh, però. Il tempo de, di muovermi, di fare sport, quello ho sempre trovato. Questo secondo me era sempre stato in, una cosa per me anche importante, che la mattina sapevo cosa dovevo fare tutto durante il giorno, però mi sono sempre tagliato una fetta per fare un po' di sport. E invece appunto tornando alla, alla vostra famiglia, eh, siete otto fratelli, una sorella, in qualche modo... Tutti quanti hanno, hanno perseguito una loro carriera, hanno occupato dei, dei ruoli di rilievo, Vabbè, Reinhold lo conosciamo tutti, Günther ah, sì, stava sì. per diventare direttore di banca mm. quando, quando è scomparso, Siegfried era presidente delle guide, poi un altro psicologo, eh, anche magari per chi non ha figli cosa no per chi ha figli che magari vuole rubare qualche consiglio co, co, co, cosa, cosa ha creato questa, questa situazione? ma io penso che tutti eh, sin da piccoli abbiamo deciso la nostra vita questo è il fatto abbiamo deciso la nostra vita cosa fare nella nostra vita anche per i genitori ci hanno lasciato fare questo è il fatto no? e avremmo imparato questa cosa nel, nel, nel, da piccoli già, specialmente in montagna anche, come posso dire? Perché c'è una parola tedesca che mi viene difficilmente in italiano. Tu prima o poi vieni a scoprire eh, la forza di te stesso. In quel senso voglio dire, sarebbe la Selbstbeksamkeit, non è proprio giusto quello che voglio dire, però quelli impari da piccolo. E questo anche da diversi studi oggi giorno che si possono fare dal punto di vista psicologico, lo impari da piccola, Questa che impari che hai una forza, d'accordo? E questo vi è imparato. E se tu hai questa forza e hai questa, questo desiderio, questa volontà di gestire la tua vita, riesci ad andare avanti. E chiaramente devi porti degli obiettivi. Gli obiettivi nostri non erano nella valle nostra, perché il no, papà era maestro non eravamo contadini che potevamo stare a casa e la mamma che l'ha capito che questi figli devono andarsene via siamo andati via sempre da, da piccoli chiaramente da questa valle però con chiari obiettivi che non è che si deve sempre, sempre raggiungere però con gli obiettivi che tutti noi abbiamo cercato di raggiungere abbiamo gran parte raggiunti sì. e, e tra l'altro c'è un ritratto anche molto bello di tuo papà eh, che eh, insomma era maestro, direttore della, della Scuola della Valle, una figura anche autoritaria eh, che poi si è trovato otto figli eh, che hanno vissuto la, la gioventù, l'adolescenza a cavallo del 68 della contestazione e che in qualche modo poi in seguito è stato anche capace di imparare qualcosa da voi e, e, e di cambiare certe sue posizioni. No, questo è un segno di, di grandissima apertura. Non era facile, per lui chiaramente aveva le sue idee, specialmente non era abituato di, di discutere con noi di politica, chiaramente in quegli anni che dicevi. Però abbiamo fatto capire che c'è qualcos'altro anche che non è solo... Diciamo, la potenza che aveva chiaramente il maestro, il paraco e il sindaco, no? Quello che gestiva in un paese. E noi abbiamo cercato di farle capire che si può anche fare in modo diverso politica. All'inizio non voleva sentirne, poi pian pianino ha sentito, ha capito, e effettivamente è, è uscito dal partito e ha fatto un suo... Un, un, un suo non partito, più che altro un suo movimento che poi ha preso in mano tutto il comune, sì. Col nostro aiuto, che sia chiaro, però nessuno di noi si è candidato. Forse ma, magari ne avrebbe fatto meno, però gliel'avete imposto sì, quell'aiuto sì. lì e quindi <ride> l'ha dovuto subire, però ha saputo No, ha fatto il movimento che chiaramente in quei tempi lì di cui si discute tanto oggi ha cercato di conservare questa valle, perché cosa è successo nella vicina Val Gardena, che tutti sappiamo, no? Cosa è successo in Val Gardena, specialmente dagli anni 70, dall'anno 70, 72 erano i mondiali, 70, credo le 70, e si è visto cosa è successo in Val Gardena, con tutto quello che è stato costruito, la valle è stata distrutta, e lui ha cercato di conservare questa valle facendo un turismo diverso, ha cominciato lui stesso a tirare le prime cose per, per fare fondo, abbiamo fatto un campo di ghiaccio, un campo di calcio per i ragazzi in paese che non esistevano in paese, abbiamo cercato di mantenere la valle e non farselo prendere dai gardinesi che volevano sempre farlo, vogliono farlo ancora, però eh, adesso è più diventato un po' più difficile. Sì. Mi rivolgo a voi se ci sono delle domande, se qualcuno vuole intervenire, approfittare della, della presenza di Hubert. Se no vado avanti io, però mi... Vabbè, io intanto vado avanti, poi se qualcuno vuole anche interrompere noi siamo sì. a disposizione. Ehm un altro elemento molto significativo nel tuo rapporto con, con tuo fratello Reinhold è che in due situazioni molto drammatiche in Groenlandia e poi nella spedizione successiva in cui avete tentato di attraversare il, il polo nord eh, dalla, dalla Siberia al Canada, eh, mentre la, la spedizione in Groenlandia appunto Nonostante qualche fisiologico intoppo legato all'ambiente non proprio ospitale, comunque è andata abbastanza bene. Invece quella al Polo Nord si è conclusa dopo appena cinque giorni dalla partenza. Eh, di cui tre passati a, a cercare di liberarvi di un orso polare che vi, vi, vi inseguiva e poi eh, gli altri a fuggire da questa tempesta di pack che rischiava di sotterrarvi e che ti ha poi eh, fatto cadere in acqua a mollo nel, nell'oceano artico a meno 45 gradi eh, centigradi di temperatura e comunque in queste due situazioni drammatiche appunto Reinhold non ti chiamava, con il tuo nome Hubert, no. ma ti chiamava Günther. Lui ha vissuto sicuramente la situazione estrema che ha avuto al, al, al piede del, del, della parete d'Iamia e lì mi sono reso conto, all'inizio in Groenlandia, pensavo vabbè anch'io ogni tanto sbaglio i nomi dei miei figli, chiamo l'uno e l'altro diversamente, però eh, già lì pensavo un attimo perché non mi chiama col mio nome, però in Polo Nord effettivamente lui ha gridato in questa tempesta che è di, um, difficile che qualcuno di voi possa immaginarlo, quel pack che si rompe da un minuto all'altro, tutto è un pack che si muove come un treno di merci, eh, dove il pack ci ha rubato una slitta, più che altro se l'inghiottita il pack, eh, abbiamo corso tutta la notte, da una lastra più grande all'altra lastra più grande tirandoci dietro la tenda e una slitta io sono caduto in quell'acqua dove effettivamente se fai questo tipo di espedizioni leggi tantissimo io conoscevo tutte le spedizioni e le difficoltà di queste spedizioni. Cado in quest'acqua e pensi vabbè da quest'acqua nessuno è mai uscito però dall'altra parte chiude anche un pochettino dici vabbè da qui non esci più per l'altra parte ha detto: Io so notare perché non dovrei uscire da questa cosa. Specialmente quando Reinhardt ha visto questa cosa, e in questa veramente tempesta terribile, lui ha urlato con tutte le sue forze il nome di suo fratello, del nostro fratello Gunther. E lì ho capito che dovevo uscire da questa, da quest'acqua, con tutte le mie forze, perché se no non so se lui sarebbe riuscito a tornare effettivamente con un trauma maggiore ancora che... e ho capito che quel fratello è rimasto anche, questo non è tanti anni fa, è rimasto ancora sempre eh, addosso. Forse si mai, riuscirà mai a liberarsene. E tornando al tuo lavoro, perché hai deciso di andare in pensione sei ancora giovane e Soprattutto boh. nell'ambito medico non è così comune, no? Di solito si creano un po' delle baronie. Di... No, io avevo sempre qualcosa contro le baronie. <ride> no, questo è un fatto. No, io sono andato in pensione da, da un giorno all'altro. Io ho sempre rispettato il, la sensazione di pancia, in quel senso. Aveva alla fine tanti altri compiti eh, in, in, in questa sanità altoatesina, che mi ha costato tanto tempo, avevo meno tempo per i miei piccoli pazienti e io che riuscivo sempre a staccare dal da, da, da, da lavoro alla, al, al, diciamo, al lavoro fuori più che altro a casa, riuscivo, non portavo dietro i problemi del reparto, dormivo sempre bene e lì di colpo i pazienti mi hanno seguito poi anche di notte mi sono svegliato perché li avevo visto ogni giorno perché avevo, non avevo più il tempo la mattina li ho visti con i miei colleghi collaboratori però la notte poi ho detto ma cosa sarà successo che non sarà successo poi mi si voleva dare compiti tutt'altri che compiti medici il direttore generale voleva che facessi il direttore sanitario e anche se le avevo detto Già giorni prima con il Presidente della Giunta e l'assessore della Sanità ha detto io non lo farò mai in vita mia questa cosa, non lo so fare, lasciatemi fare il medico. Il direttore generale mi ha chiamato ha detto che io ho responsabilità, che io devo farlo. Allora mi sono alzato e ho detto bene, se è così io lascio questa, questa azienda e ho fatto così. E sono andato. Punto. E... Bene, penso di aver fatto il giusto. Più che altro ho sempre detto la sensazione di pancia, ho sempre cercato, adesso sembra irrazionale, però per me era la sensazione che dovevo andare via, sono andato. E adesso stai lavorando anche con la Cina, no? Ho sentito no, che. Ho lavorato poi con la Cina, però eh, questo prima della pandemia, con la pandemia questo progetto è un grosso progetto sino-germanico, finanziato tutto dalla Germania. Un grossissimo progetto per migliorare le cure neonatali, specialmente dal punto di vista ventilatorio, specialmente questo è il mio compito. E sono stato invitato a collaborare con questa cosa, ero. Gli ultimi anni in Cina, sì, diverse volte l'anno, esperienza anche bellissima, e ho imparato anche tante cose lì, sì. Però con la pandemia poi si è interrotta, forse si riprendiamo adesso, però non più con la Cina, però con Cambogia e Vietnam, lo stesso progetto, sì. E, e l'idea di scrivere il libro, che tra l'altro <ride> è stato scritto con Lenz Koppelstetter, che è un, un autore scrittore altoatesino, sì. Tra l'altro che eh, tu hai seguito, perché anche lui ha avuto un, un bambino prematuro. Eh, come si è creato questo legame e come è venuta l'idea di, di scrivere il libro? No, il Koblisch-Tetter, che è il papà di uno dei miei ultimi prematuri, dove per sé non aveva già più tutto questo tempo che aveva anni indietro, e lui, eh, quando ha visto che sono andato in pensione, lui è andato a casa col suo figlio, che è andato bene mi ha contattato dicendo che lui vorrebbe scrivere, più che altro lui ha detto dovresti scrivere eh, queste, queste, queste storie della neotologia e le storie delle tue avventure, dovresti, dovremmo fare un libro insieme. Io ho detto non ci penso neanche, eh, <clears throat> Io ho detto Io intanto volevo avere, distanziarmi da tutto quanto, e sono andato via e ho detto casomai ci sentiamo dopo sei mesi. Ci abbiamo dato il lei ancora a quei tempi lì. E dopo sei mesi effettivamente io via con mia famiglia a fare il surf e il kite, un bellissimo posto nel mondo, via, lontano. <coughs> Lui mi ha chiamato, <coughs> scusate, e dicendo se avevo ragionato su questo progetto. Io effettivamente avevo ragionato su questo progetto ho cominciato già a riflettere su cosa si poteva fare e sono tornato e ci siamo visti. Lui mi ha dato poi, chiaramente, scrive un libro oggi giorno, deve avere del, un, un aiuto. Lui mi ha dato il suo, eh, eh, come si chiama, il suo... God, ti ricordi tu il nome in italiano? Il correttore di bozze? editor? No, no, no, l'editor. No, no l'editor no. Il suo agente. Il suo agente. La sua gente mi ha insegnato come fare eh, i primi capitoli. I primi capitoli li ha presi la gente, la gente poi li presenta le diverse case editrici. Eh, ho scritto il capitolo 1 sul Naga Barbat, ho scritto un capitolo sul mio figlio Alex, il prematuro. Il primo capitolo dell'Anna, di quella bambina che era la prima bambina che mi ero morta io pensavo che con questo sarà tutto fatto ero felice ho fatto la mia cosa lui era contento invece abbiamo avuto poi da diverse case elettrici tedesco eh, avevano più che altro volevano averlo poi abbiamo deciso per Heine sì, di darlo a Heine e prima mi dicevi che adesso ne sta per uscire un secondo sì eh, il libro dicevo prima parlavo con chi con qualche duno. Il, il mercato del libro in Germania, Austria, Svizzera è completamente diverso che il mercato italiano. Il primo libro, questo libro, ha avuto grandissimo successo fuori in Germania, Austria, è arrivato già alla sua quarta edizione. Il, mi ha contattato in giugno di nuovo la casa editrice chiedendo se non avevo voglia di, di fare un secondo. Ho detto io non mi ripeto, non faccio di solito, diciamo, se ho fatto una cosa conclusa, è conclusa e faccio altre cose. Abbiamo discusso a lungo, ho eh, detto anche di cosa si potrebbe scrivere insieme con, con la casa editrice. Eh, mi sono convinto poi di farlo, e eh, ho cominciato a scriverlo che l'ho consegnato in gennaio, i primi giorni di gennaio e uscirà qui il 14 di giugno sì. in Germania però. in Germania sì. Però in attesa della traduzione ci dai qualche anticipazione? ma è un libro che dovrebbe essere fatto più che altro per i nostri giovani chiaramente io ho lavorato tutta la mia vita con bambini e con giovani è un libro che eh, il titolo in italiano non so come sarà però mh, tradotto occhio croce eh, è un, un tempo bello per vivere sembra assurdo in questa, in questa situazione però il titolo che è difficile abbiamo lottato ho lottato tanto tempo con la casa editrice per trovare il titolo perché dice che oggi è un tempo di per sé per il nostro giudizio bello per vivere o forse non bello non è un tempo giusto forse il più giusto un tempo buono per vivere eh? sì meglio di quello che abbiamo vissuto tempi indietro. Parlo poi chiaramente anche lì di, di perché oggigiorno si fa domanda se far figli in questa, questa vita difficile con tutte le crisi che abbiamo davanti. Eh, cerco di, di, di, di discuterne anche eh, sul tema dell'inseminazione artificiale, su tutta questa problematica qui. Però anche cosa possiamo imparare dai bambini però anche cosa possono, che chance hanno nonostante la crisi, questa nella nostra gioventù. E chiaramente sono diversi temi, però racconto anche storie, tra questi temi un po' come qui, sì. No, speriamo che venga tradotto presto in italiano e magari di ritrovarci qui. Ah sì, sarebbe bello. Presto. Sì.